Sono le 4 di mattina e oggi andiamo a Lake District. Direi che siamo pronti per partire. Uno, due, tre. Siamo in viaggio. Ci mancano 5 ore di viaggio. Sarà un bel viaggio. Ci siamo fermati. Cazzo la mascherina. Questo lavandino mi ricorda molto il bagno di Mirtirla malcontento. Siamo arrivati in Cumbria, è la contea dove si trova Lake District. Iniziamo a vedere tanto verde. Colgo questo momento per dirvi che se vi piace Cobb lasciate un like qua sotto, condividete il video perché mi aiutate a far conoscere le più persone possibile, vi ringrazio tutti quanti per il sostegno che vi date, ci siamo fermati in un punto a caso minimale, sticca vai, vai, siamo finiti in un posto fantastico, in teoria siamo proprio sul mare, soltanto che non c'è niente ed è un'enorme distesa di sabbia. Come caso abbiamo una scuola intera Siamo in questo posto fantastico dove ci sono le pecore al lato della strada E anche i pillini di... Abbiamo parcheggiato la macchina e questa qua è la scuola Andiamo dentro a vedere com'è Cioè è proprio una scuola Oddio oh, che bello oh, Guarda che roba Sala comune Letti Letti Uno, due, tre, ti porta Wow Cioè questo posto è gigantesco Ciao Can paura, can Abbi pietà di noi Tanto cibo Tante uova Si è deciso di andare al lago Queste strade sono una me... Credo <ride> cane <ride> Adesso sono in mezzo al lago L'acqua è fantastica È davvero davvero figo La vedete tutte quante le varie montagne Davvero forte Bene Reduci da questa esperienza al lago, mm. cosa mi dite? Bellissimo! Bellissimo! Ah. Siamo tornati a casa. La scena di oggi prevede una pasta. <ride> Ragazzi, <è> una bomba. Ma <ride> è ma è stagione adesso, no? Pazzesco! Pazzesco, là in fondo c'è casa nostra. Bye bye! Ciao, ciao! Abbiamo iniziato la camminatona, qua c'è tutto quanto il gruppo dietro. Questo qua è il sentiero. È praticamente come fare gli scalini di casa. No, no, figo, figo. Oh, Eccolo qua, ho preso questo sasso che metteremo in cima caldo c'è vento e non sentirete niente però guarda che panorama ci siamo qua c'è la carnazza roast beef qua ci sono le patate con il pollo Bing. Bing. Mm -hmm. Cazzo, sto allora mi trovo nella soffitta Oh sto facendo il video oh! A domani Oggi è l'ultimo giorno Come on come on Stiamo andando a fare Siamo in mezzo a un lago Oddio oddio attento attento Say hi to the vlog Ma quanto è profondo? Finché la base... comunque per farvi un ricapitolo rapidissimo siamo a questo lago, siamo venuti a Lake District per fare una vacanzina con il gruppo di lavoro che, che abbiamo alla Queen Mary University siamo circa una quindicina di persone, qualcosa di meno abbiamo deciso di venire in questo posto organizzando tutto quanto nei mini dettagli. abbiamo trovato una scuola <ride> è stato molto divertente sono stati tre giorni pieni pieni di cose da fare abbiamo camminato corso in acqua è molto bello